Ciao a tutti, oggi prepareremo il cappuccino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 minuti. Gli ingredienti sono latte freddo di frigo, caffè e cacao in polvere. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il latte. Chiudiamo il boccale. Andiamo ad azionare i bimbi per 3 minuti a velocità 4. In questo momento il bimbi sta montando il latte. Questo sarà l'effetto del latte montato. Adesso lo andremo a scaldare, perché come vi ho detto prima è importante che il latte sia ben freddo di frigo, non appena, ma ben freddo di frigo. Andiamo a scaldare per 3 minuti, 70 gradi, velocità 3. Dopo aver scaldato il latte, adesso prepareremo il nostro cappuccino. Andiamo a prendere una tazza. Andiamo a versare il latte all'interno della tazza, anzi prima andiamo a mettere il caffè. E adesso versiamo il latte all'interno della razza. Adesso con uno stencil per cappuccino andiamo a fare il nostro decoro. Cappuccino bimbi, grazie e alla prossima ricetta!